Oggi giornata speciale, sto aspettando che arrivi Andrea dovevamo incontrarci direttamente a Livigno ma alla fine non mi voglio portare tutti questi pacchi che mi sono arrivati recentemente gli ho fatto un bellissimo regalo ma di questo ne parleremo nei prossimi giorni invece parleremo oggi di questa scatola e non vedo l'ora che arrivi perché è una delle scarpe più innovative se avete già visto la miniatura sapete di cosa si sta parlando ad ogni modo spero che arrivi presto e comunque cercheremo di correre assieme sperando che eh, si vada abbastanza lentamente, so che si è allenato molto intensamente nei giorni scorsi, vediamo che cosa ci racconta tra due secondi qui sul canale. Salvissimo. caro andrea lo so che tu stavi qualche secondo fa cercando di capire di che eh, scatola e di che marchio stiamo parlando in realtà si potrebbe abbastanza facilmente capire ma adesso te lo lancio e ovviamente le regole del gioco sono sempre quelle devi dire di che scarpa si tratta quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche sei pronto? Aia intanto è una scarpa è una scarpa, una scarpa allora al per dire vero prima non stavo guardando perché facilmente intuibile la scarpa da qua mi sembra un po' difficile però ti dico stavo cercando il punto per aprirlo e l'avevo trovato in qua perché mi lascia le mie chiavi dalla macchina per aprire i pacchi ma non dovevamo trovarci a Livigno no? perché comunque mi sembrava che ci eravamo messi d'accordo così Ma eh... La verità è che ci ritroveremo lo stesso a Livigno tra qualche giorno, tra pochi giorni. Oggi ho fatto una scappata a Milano direi apposta per te, ma è una bugia. No vabbè, mi accontento. Poi comunque abbiamo pubblicato, rimesso il video eh, di come correre 10 km in 40 minuti e abbiamo messo la tua foto di Livigno. Quindi devi essere orgoglioso e contento. Hai visto? Però non avevo corso 10 km in 40 minuti quel giorno, sai? Ma no, mi sa che ne avevi fatti anche 20, però no, ne ho fatti 18 minuti. a 13 19 mi sembra. Beh Quindi... bravo, con questa scarpa secondo me potresti correre velocemente e sicuramente ti filmerò anche a Livigno, però vediamo se, se riusciamo a metterci d'accordo. Avevo fatto 12 km in 40 minuti a fare i calcoli, oh Gesù. Max non ce la faccio la prossima volta mi devi dare un coltello o qualcosa no, il coltello non è contemplato nel regolamento ah, in realtà tempi... mi hanno detto e suggerito di metterti delle bende però non lo faccio perché <ride> giustamente se no ti tagli beh, con le chiavi della macchina no, però per di più l'avevo aperto dalla parte sbagliata quindi adesso devo incominciare a non vedere più la scatola, giusto? vabbè, il colore lo puoi vedere, ecco eh, no. della scatola? Certo stai io... già capendo come si apre questa scatola quindi... Potrei... Sì, è vero il colore della, ma della scarpa è ignorante. Allora, mi sembra un bel arancione. Sono delle scarpe, vi do eh, un suggerimento, che sono uscite sul mercato italiano da qualche giorno, non da molti. Io ti direi, ma più che altro perché l'aspettavo, che la 3. ti dirò, mi sembra diversa la mescola rispetto al solito è un pochino forse diversa la come si dice, la, il battistrada, però non ti saprei dire, cioè nel senso credo che sia lei perché è abbastanza leggerina, la Clifton 8 l'abbiamo appena testata, quindi mancava lei che era appena uscita, la Mach 5 non è uscita, eccetera, eccetera. Ho visto che c'era una scarpa da trail abbastanza veloce appena uscita, ma ti do, non ti, trailer... ti, ti do un consiglio, prova a toccare il tallone e dimmi cosa ne pensi. Ah, che alla gente piace tanto che io tocco il tallone, no? Sì, no, Ah, azza, hanno cambiato la, la linguettina per... Uh... Va bene, eh sì, è la, la è la la... quanto pesa? Wow, che figata! C'è scritto qua, 215, ti avrei detto un attimino di più, almeno 240, a tenerla in mano così. Uh... Quindi ormai mi imbrogli, non, è, non riesco <ride> più a... Se, uh, no, se... avrei detto 240, quindi avrei sbagliato di un 25 grammi... Um, ti dico che la... Boh, bisogna provarla perché l'intersuola la... mi sembra un pochino diversa rispetto al solito. Um, il battistrada no, mi sembra che sia rimasto il solito. La scarpa è del colore più figo della terra. Sembrerebbe, poi non, non sono così sicuro, sembrerebbe che abbiano migliorato la durata del, del battistrada e comunque senza aumentarne il peso. Ci lascio il dubbio perché bisogna provarla. Eh, hanno lasciato sempre questa zona qua un po', un po svuotata di, di gomma, di battistrada duro. Vediamo, vediamo perché era il suo grande tallone d'Achille. Ho visto che gli hanno cambiato un attimino qua dietro il culettino, dalla parte del tallone. Eh, anche questo l'hanno cambiato, forse questo l'avrei lasciato uguale a quello di prima, così mi sembra un po' rompevole e a memoria mi sembra che abbiano cambiato anche un po' la linguetta uh, qua davanti, ahimè, ho detto porto la, la mia Rincon 2 da Max oggi per fare il lento e non l'ho portata e ho fatto malissimo e... Uh, vabbè. va bene, la, la puoi provare, comunque in settimana in pista sicuramente facciamo dei test, questo video lo pubblichiamo subito, ma prova adesso e poi facci due corsette e dimmi oh, cosa ne pensi Sono tutto scassato dalle corse che ho fatto a Bormio Come mai corri troppo? Corro troppo, sto facendo un sacco di chilometri Bella calzata Che numero è questo? 27 quindi è il tuo numero Sai che è strano perché mi sta bene anche a me ma tu sei innamorato di quella scarpa quindi ti sta bene per definizione? Sì, allora sono un po' in punta però veste bene, aspetta che la lascio un attimino veste un attimino più abbondante della, della, della Lincoln 2 eh, però forse per dare lo stesso numero perché alla fine dopo al massimo la stringo un attimino di più e sul collo del piede rimane comunque bella, bella salda. Quindi credo che abbiano migliorato un attimino la vestibilità, la larghezza in avampiede, tipo il mio amico Max non a Milani ma al Melegari che non le ha più usate perché erano troppo strette, forse potrebbe ritornare a provarle anche lui. Quindi, secondo te, si sono allargate in avampiede? Si sono allargate un pochino in avampiede, sicuramente sì, perché questo è il mezzo numero più piccolo del mio e mi sta comodo e non mi fascia tanto, quindi immagino il mio numero come si possa essere ancora più comodo. Ma io direi: fatti una corsetta in giardino, poi dopo ci dai le tue prime impressioni e poi se vuoi. Possiamo anche correre i famosi 10-12 km. So che la temperatura rispetto a Livigno è assolutamente diversa, però comunque se la vuoi provare o oggi oppure martedì in pista. Assolutamente, la potrei provare se faccio il medio martedì in pista e sicuramente la proveremo sul lento perché questa qua è la scarpa... Eh, ormai è forse rimasta la scarpa per eccellenza per fare tutto. Tutto è bene, quindi dal lento ai lavori ovviamente per persone relativamente leggere Va bene dai allora provala velocemente e poi ci vediamo dopo e ci racconti cosa ne pensi Andrea direi che dopo averle testate per qualche minuto mi sembrano comunque delle belle bestie Cosa ne pensi, le tue prime impressioni di questa rincontra? Allora, prima cosa in assoluto, intanto sto facendo il post delle storie su Instagram della scarpa, quindi se mi puoi evitare di dar fastidio, no scherzo. Allora ti dico, la scarpa è da prendere stesso numero, quindi assolutamente io adesso sto provando il mezzo numero più piccolo, non mi dà grossissimi problemi, mi sta giusta, forse per far pista perfetta, per tutti i giorni sicuramente è meglio lo stesso numero, quindi... Uh, andate via, fidatevi di me in questo caso e prendete stesso numero solito e non, uh, non ve ne pentirete. Per il resto via la storia andata. Cosa ne pensi del, dell'intersuola? Abbiamo visto dei commenti e, e ovviamente l'abbiamo provate per qualche minuto soltanto qua e nel giardino e quindi... È solo una prima impressione, ma cosa ne dici? Sono molto dubbioso, ma cioè, nel senso per quello che sto pensando, perché a vederla l'intersuola mi sembra identica a quella, a quella della Rincon 1 e 2. A provarla ti dirò, al tatto mi sembrava più pesante, al piede mi è sembrata più leggera e mi è sembrata sicuramente un po' più compatta, non so come spiegartelo, ma quasi che il piede eh, non cedeva, cioè aveva, non lo so, tutta piena diciamo. Uh, quindi non ti faceva sfondare l'intersuola al piede è una sensazione un po' strana comunque ti sosteneva un pochino di più uh, tutta la pianta del piede e poi per quel poco che ho corso mi è sembrata comunque un po' più duretta e quindi credo anche un pochino più reattiva uh, rimanendo comunque stra protettiva perché vabbè, questa zeppa di, di 10 cm è comunque protettiva si sente il solito scalino sia di qua che di qua Uh, quindi parte esterna e parte interna, che a me non ha mai dato problemi, a qualcuno ha dato problemi forse sulla 1. Uh, credo che non sarà un problema, si spera che non sarà un problema, questo comunque lo vedremo tra un mese e mezzo a, alla recensione completa quando l'abbiamo testato un pochino di più. No, la recensione completa la facciamo entro un mese. A Livigno ti devi impegnare, ti devi sfondare di chilometri, cosa che farò comunque anch'io e quindi ovviamente. Sapendo anche che adesso ho i nuovi sensori RunScribe Red, la versione Red, che quindi ci consentono di avere ulteriori dati. Fai te con dei dati perché io so che sono abbastanza talebano. Se posso dirti la mia prima impressione dopo averla messa al piede, che non è la stessa che tenerla in mano, davvero così mi ha fregato e mi sembra più leggera, più dura più confortevole rispetto alla Rincon 2, quindi non so se dirti, no, sicuramente la, il comfort, il comfort è... qualcuno ci aveva detto che il comfort era solamente per la casa, ma ce ne frega niente Sicuramente più comoda rispetto alla Rincon 2 Soprattutto uh, in avampiede Soprattutto in avampiede, secondo me hanno peggiorato questo pezzettino qua, ma che io non ho mai usato, quindi credo che sia poco un problema Per i triatleti, credo che vada bene lo stesso e se, se lo faranno andare bene lo stesso il duro nell'intersuola secondo me non è un grosso problema ma anzi potrebbe essere un vantaggio per la reattività su una scarpa già super reattiva potrebbe essere uno svantaggio per le corse lente magari perché essendo così dura eh, per qualcuno non sarà più comoda e rilassante vedremo se poi si smolla dopo gli 80-90 km come, come capita ad altre scarpe il battistrada o oh, a vederlo così non ho, non ho la rincondue sotto mano mi sembra identico all'altro magari hanno indurito un pochino di più la, la mescola però davvero io rimango sempre dubbioso per questa parte qua che sono sicuro che si piallerà in che non si dica soprattutto su di me perché ho visto il consumo è altissimo per tutti ma per me è scandaloso perché è davvero le, le piallo via di mezzo centimetro nel giro di 200 km. Vabbè comunque i 100 km secondo me già venerdì li riusciremmo a fare, credo che comunque possiamo uh, anche fare la recensione in pista venerdì a... A Livigno dipende un po' da dove sarai tu. No, venerdì a Livigno ti ho detto che non ci sono, sarà martedì a Livigno, possiamo, possiamo andare. Martedì è un po', un po' presto, ma martedì comunque la, la potrei fare. Facciamo degli altri test in pista. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima e ci vediamo a Livigno. Ciao! Ciao Livigno! Anzi, chi c'è? Anche io, io sono a Bormio da, da domenica.